è che riusciamo ad avere una vittoria positiva Amen. perché il verso che il Signore ci ha dato quest'anno è che nessuno ci potrà resistere tutti i giorni della nostra vita come Dio è stato con Mosè come è stato con Giosuè così sarà con noi perché Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà mai è vero? e stamattina vogliamo parlare del fatto che la guerra non è nostra ma è di Dio Amen. Questa mattina vogliamo capire, leggere la Bibbia e scoprire che la guerra non è nostra, ma è di Dio. Amen. Amen. Quindi guarda la persona che sta sappiamo a te e digli la guerra in cui ti trovi non è la tua, è di Dio. La guerra in cui ti trovi non è tua, è di Dio. Amen! Amen. 20, il verso 15, la Bibbia dice così, e questi disse, ascoltate voi tutti di Giuda, voi abitanti di Gerusalemme e tu, o re Safat, così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo Amen. Amen. E questo è proprio l'anno della vittoria quindi è normale che attraversiamo battaglie, però in mezzo alle battaglie c'è la notizia buona: che noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Quindi Dio, quando noi ci salviamo, quando noi entriamo nel regno di Dio, non è che ci mette all'interno di una campana di vetro, non è che ci dice che non avremo battaglie, non avremo difficoltà, ma la promessa di Dio è che noi saremo più. In ogni battaglia. Anche quando Dio vide al popolo di Israele il regno di Israele, vide la terra promessa, non gli disse: andate lì e non avete battaglia ma gli diede vittoria sopra ogni battaglia. E spesso prendiamo le guerre dal punto sbagliato, perché la Bibbia dice che la nostra guerra non è contro carne e sangue, ma contro gli spiriti e le potestà dell'aria, contro i dominatori del regno di tenebre di questo tempo. Quella è una maniera sbagliata. Però Dio questa mattina ci sta dicendo, devi confidare in me, perché la battaglia è la mia e noi la affrontiamo non per forza né per potere. forte la vinci, però spesso i nemici sono più forti di noi e quindi se la con le tue forze la battaglia la perdi, ma quando il Dio è Dio dalla tua parte e affronti le battaglie con Dio da te, dal tuo lato, e allora anche se il nemico è più forte di questo mondo, cadrà, Amen. perché Dio è con noi. Amen. Cosa stava succedendo in questo versetto che stiamo leggendo? La storia di Israele ci racconta che ogni volta che Israele si allontanava da Dio ogni volta che iniziava a peccare cosa succedeva? Che Dio suscitava dei nemici ad Israele le cose iniziavano a non andare più bene fino a quando alla fine il popolo non iniziava a gridare a Dio perché i nemici erano così forti che loro non potevano vincerli e quando gridavano a Dio Dio suscitava loro un giudice suscitava loro un re suscitava loro qualcuno in maniera soprannaturale, avrebbe vinto i nemici, come fu Sansone, come fu Gedeone e come fu anche Josaphat. Josaphat aveva avuto un cuore per Dio, aveva guidato il popolo a ristabilire determinati ordinamenti di Dio. Era un tempo diciamo in cui c'erano grandi persecuzioni, c'era carestia, c'erano grandi problemi, assomiglio un pochettino ai tempi che stiamo vivendo, avevano iniziato a gridare a Dio e Dio cosa fa? manda questo re Giosafat e la prima cosa che Giosafat fa ristabilisce le regole del Signore prende le regole della parola di Dio e dice noi dobbiamo vivere secondo queste regole quindi costituisce giudici costituisce i remiti costituisce i sacerdoti che dovevano giudicare le cose in base alla legge di Dio ristabilisce i valori biblici oggi noi diremmo ristabilisce i valori cristiani, ristabilisce i valori di Dio, i principi di Dio, perché eh, molti pensano non è che il Vecchio Testamento non è più valido o si deve buttare, Gesù è venuto a portare a compimento il Vecchio Testamento, quindi gli insegnamenti e i principi che Dio ha dato, come per esempio il matrimonio, sono validi ancora oggi, tanti dicono, vabbè ma il matrimonio tra uomo e donna era soltanto per i tempi antichi, no, la Bibbia insegna che qui il matrimonio è valido ancora oggi, anche se siamo nel Nuovo Testamento, non è che il Nuovo elimina il Vecchio, ma lo completa, quindi il matrimonio vale ancora oggi fra uomo e donna e anche se la società vuole imporci un modello che umanamente può essere giusto, noi predicheremo sempre quello che dice la parola di Dio, ovvero che il matrimonio è e donna Amen. amen, amen. amen. amen, amen. Sempre se ci arrestano non ci interessa niente ma la verità è questa che alle persone piacciono Dio ha costituito il matrimonio tra uomo e donna questo insegna la Bibbia e quindi cosa succedeva? ogni volta che le persone si allontanavano dalla parola di Dio iniziavano i problemi, le battaglie, le difficoltà allora Dio suscitò Joseph. E il successo è che quando loro iniziarono a lodare il Signore, Dio gli diede vittoria. Perché? Perché iniziò a venire un nemico verso di loro. Era un esercito nemico molto forte, molto più grande del loro esercito, che loro non potevano affrontare. E quindi non iniziarono a fare la guerra dal punto di vista umano. Non andarono con il loro piccolo esercito e dire andiamo a distruggerli, perché avrebbero perso ma iniziano a ginocchiarsi davanti a Dio e iniziano a gridare a Dio, dicevano Signore, soccorrici! E qui Dio gli parla e dice la battaglia non sarà la vostra, ma la battaglia sarà da Dio, sarà di Dio. E vediamo cosa succede dal verso 22 al verso 26, quando loro gridano a Dio, quando essi cominciarono a cantare e a lodare l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammone e di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti chi tesi imboscata? il signore i figli di Amon e di Moab insorsero contro gli abitanti del monte Seir per votarli allo sterminio e distruggersi quant'è però all'entato gli abitanti di Seir si aiutarono a distruggersi a vicenda Dio li fece mettere uno contro l'altro alla fine si uccisero fra di loro così quelli quando quelli di Giuda giunsero sull'altura da cui si poteva osservare il deserto si volsero verso la moltitudine ed ecco non c'erano che i cadaveri distesi per terra, nessuno era scalpato. immaginate la scena voi sapete di andare a combattere contro un esercito vi affacciate e vedete tutti morti perché Dio aveva combattuto per loro. Allora, ha fatto la sua gente? Andarono e portarono via le loro spoglie. Tra di loro trovarono una grande quantità di ricchezza sui loro cadaveri e di oggetti preziosi, e ne presero per sé più di quanti ne potessero portare. Impiegarono tre giorni per portare via il bottino. tutti tutto questo bottino e pensate un pochettino Dio che cosa ha messo nella testa di questo esercito per fare la guerra e la porta di soldi a appresso loro si erano portati dietro una grande richiesta scusate ma chi è che va a combattere e si porta dietro i gioielli loro è come quando il popolo di Israele si è uscito all'Egitto Dio gli fece regalare tutti i tutti i gioielli agli ebrei vedete come fa Dio le cose Un per questo quel luogo è stato chiamato Valle di benedizione fino al giorno d'oggi. Quello che sembrava un problema, quello che sembrava una situazione negativa, divenne per loro un grande bottino, divenne per loro un motivo di benedizione, tanto che cambiarono il nome a quella valle. Magari prima l'avrebbero voluto cambiare, chiamare Valle del problema. Valle del grande esercito valle, e mo come facciamo a da questa situazione? e ora come amma fa? e invece quella, valle divenne la valle della benedizione Dio non ha combattuto per loro perché la battaglia non era da loro la battaglia era di Dio e oggi Dio ti sta dicendo la stessa cosa, la battaglia che stai affrontando nella tua vita, non la devi affrontare tu umanamente ma devi far sì che sia Dio te battaglia perché la tua battaglia è la sua battaglia. Quando tu ti converti e rendi nel regno di Dio ed entri accettando Gesù come tuo Signore, come tuo Salvatore, allora le tue battaglie non sono più tue, sono le sue. lascia me. non te ne riprendere di nuovo, non andare a trovare tu la soluzione ai problemi, fai che sia lui a indicarti la via, fai che sia lui a combattere per te, perché la tua battaglia non è tua, è del Signore. Amen. Stiamo capendo cosa ci sta dicendo il Signore questa mattina. Devi essere felice, devi essere gioioso, perché Dio è con te. E anche se ti sembra che quel problema e quella difficoltà sia così grande, così insormontabile, Dio ne tirerà fuori una benedizione. Tutto corre bene per coloro che amano Dio. Questo popolo amava Dio e Dio gli fece arrivare un grande bottino Dio cambia il problema. Da come riusciamo ad uscirne via? A come ci portiamo tutti questi soldi a casa? Amen. Qua uh, non vediamo come trasportarci Vedete che cambi che fa Dio! Che miracoli che fa Dio! La stessa cosa la capitò a Gedeone. Dio parla a Gedeone e lo inviò. Gedeone, quando fu inviato da Dio, era nascosto dietro un muro a battere il grano perché aveva paura dei mali Questo popolo che li opprimeva lui aveva paura. Ma Dio gli disse, tu sei un guerriero valoroso. E lui disse, sì, io sto qua nascosto, ma quale guerriero valoroso? Come lo andrò? Come farò a vincere questo esercito? Però Dio gli disse, io sarò con te. La battaglia non era di Gedeone, la battaglia era di Dio. E Dio però gli dice di fare due cose a Gedeone. La prima cosa doveva lasciare i codardi ed unirsi insieme a quelli che credevano. Non doveva portarsi dietro persone che non credevano, ma doveva riunire quelli che credevano. Non dice i coraggiosi, non dice i pazzi, i fanatici, i rambo della situazione. No, ma quelli che credevano in Dio, quelli che avevano un cuore per Dio. Perché non importa nella tua vita se tu sei coraggioso, non importa se sei forte, l'importante è che tu hai fede nel Signore, perché se hai fede nel Signore Dio è con te. E se tu ti unisci insieme a persone che hanno fede nel Signore, allora la fede si moltiplica. La Bibbia insegna questo. Sapete, dice la Bibbia che quando tu preghi al Padre il nome di Gesù, Dio risponde alle preghiere. Però dice: quando due si mettono d'accordo sulla terra per chiedere una cosa a Dio, dice quella cosa gli sarà concessa dice un altro dice uno ne mette in fuga mille ma due diecimila quando tu ti unisci insieme a persone che hanno fede in Dio allora la battaglia sarà molto più facile da vincere perché la fede non aggiunge, moltiplica una fede più una fede non fa due fedi fa cento quando tu metti la tua fede insieme a persone che hanno fede allora ecco che la tua fede si moltiplica e riesce ad avere più effetto e la seconda cosa che Gedeone disse che Gedeone fece era adorare Dio lui alzò un altare per il Signore perché non doveva andare con la sua spada non doveva affrontare quella guerra in maniera umana ma attraverso la lode al Signore Amen. perché Dio era colui che combatteva per lui e riuscì a sconfiggere dentro, vede pace, prosperità, benedizione per 40 anni. Grazie a un uomo che stava nascondendosi per paura, ma che quando iniziò ad affrontare la battaglia Dio fu con lui. E questa mattina Dio ti sta dicendo, io sarò con te nella tua battaglia. Amen. Però per vincere, proprio come fugge Gedeone leone, ci devono essere dei cambiamenti nella nostra vita. Forse ci sono cose del passato che ci portano ad affrontare i problemi oggi. Sapete, la Bibbia dice che quello che noi seminiamo, quello raccogliamo. E tanto che noi veniamo da un passato nel mondo, in cui abbiamo fatto tante cose sbagliate, oggi potremmo star pagando le conseguenze dei nostri errori del passato. Tu li potresti trovare oggi in delle battaglie per scelte sbagliate che hai fatto nel passato. Ed è buono sapere che se oggi farai le scelte giuste, domani non le avrai più queste battaglie. Se torni a fare sempre gli stessi errori, dovrai affrontare sempre le stesse battaglie. Ci deve essere un cambiamento nel nostro modo di agire, un cambiamento nel nostro modo di fare, un cambiamento nella nostra vita, se no sarai sempre negli stessi problemi. Dio ci aiuta a combattere le battaglie, ma il fatto che noi siamo in una battaglia, purtroppo, non dipende da Dio dipende da noi, tanti vogliono dare sempre la colpa agli altri, ah io sto così perché la colpa è di mio marito, io sto così perché la colpa è di mia moglie, io sto così perché la colpa è del pastore, della chiesa, io sto così perché la colpa è di miei genitori o dei miei figli, la prima cosa che dovremmo fare quando dobbiamo cercare la colpa di qualcuno è metterci davanti uno specchio, perché vi ripeto, il 99,9% delle volte la colpa non è mai degli altri, la colpa è la nostra, e dobbiamo cambiare noi stessi, per non ritrovarci più negli stessi problemi, come persone affrontiamo sempre queste, queste situazioni, parliamo con le persone, e diciamo guarda devi cambiare questa cosa, se fai così Dio ti benedirà, ma se tu continui a fare una cosa sbagliata, non a aspettare niente di buono, però le persone a volte sono dure, non vogliono ascoltare, e passano gli anni e si trovano a vivere sempre nelle stesse situazioni, sempre negli stessi problemi, sempre nelle stesse guerre. Ma noi oggi vogliamo dire basta. Dio è con noi nelle battaglie, ma noi vogliamo cambiare anche la nostra vita, vogliamo cambiare le cose. E quindi vogliamo fare anche come fece Geglione. Prima di tutto dobbiamo alzare un altare al Signore, non smettere di andare in chiesa. La chiesa è il posto dove tu adori, dove tu noti il Dio. Dove tu te gloria al Signore e Gedeone in mezzo al problema, la prima cosa che fece era un altare al Signore. Le persone in mezzo ai problemi, la prima cosa che fanno non vanno in chiesa. È vero o no? Non è soltanto a me di vedere tante persone che in mezzo ai problemi, la prima cosa che fanno non vengono in chiesa. Non è così. Dio combatte per te, ma tu devi avere un altare di lode e di adorazione davanti al Signore. Non fare questo errore, ma anche un altare a Dio, alzo nella tua casa, alzo nella tua famiglia, ma soprattutto non lasciare di venire in chiesa, perché è lì che tu adori il Signore e Dio non darà gloria a nessuno, darà la gloria solo a sé. Se tu ami Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza, allora Lui combatterà per te. Amen. E la seconda cosa che dobbiamo imparare a fare è lasciare da parte il codardo lasciare da parte l'incredulo come abbiamo visto Gedeone scartò delle persone Dio gli disse di scartare quelli che non credevano noi dobbiamo farcela insieme a coloro che hanno fede perché la nostra fede si moltiplica sai se tu hai un problema vai da una persona che è credente ti dirà non ti preoccupare preghiamo il Signore Dio risponderà e dice la Bibbia che se due e insieme uno cade l'altro lo rialza ma che è brutto quando tu ti unisci a persone che sono del mondo, che non credono, tu parli di un problema, hai eh, ragione, eh, mo, mo è buono, che si a fare, eh, ma io vedo che tu eh, a una cartella, che invece va Inizi a preparare, eh, ci sta l'offerta per, per il funerale, quindi vai là, ti faranno anche l'offerta, sapete qua in questo paese stanno facendo l'offerta per i funerali? o mi sembra che sia finita e Mi dici se devi morire febbre sono gli ultimi giorni c'è cioè l'offerta se no dopo chi lo sa se riesci pure a parlarti fuori non si può come fai tu ad unirti insieme a persone che non credono che dialogo ci può essere tra la luce e le tenebre ora sì, tu devi andare per parlare di Gesù ma non che loro devono parlarti delle tenebre a te è un problema questo Bibbia non ve la fate insieme agli infedeli, ma dobbiamo farci ebrei con ebrei, giudeo con giudeo, mano con i romani per portarli a Cristo. Mentre molte volte invece noi ci uniamo con persone che non credono, non la diamo in chiesa, non ci uniamo insieme a quelli che credono, ma andiamo da quelli che non credono, i codardi i pusillanimi. E quelle persone purtroppo distruggeranno la nostra fede, la batteranno Sapete, la guerra non è nostra, è di Dio. Quindi Dio combatte. Però Dio piace andare alla guerra con quelli che credono in Lui. Dio non andrà con la guerra insieme con i codardi. E se tu sei insieme con i codardi, Dio non andrà in guerra con te. Dio va in guerra con coloro che credono. Sono pochi. A me, Gedeone fece un esercito enorme, poi andava diminuendo e diminuendo. Alla fine rimase 300 persone. La maggior parte. Non credevano veramente in Dio, però quei 300 con Dio dalla loro parte vinsero 120.000 persone perché Dio era con loro. E non importa quanto grande sia la tua battaglia, non importa quanto grande sia la tua difficoltà, perché non è per forza né per potenza, ma per lo spirito di Dio. però Dio vuole essere adorato, Dio vuole essere rispettato, Dio vuole essere onorato e vuole andare alla guerra con persone che credono. ho bisogno della fede del mondo gli piace, la vuole vedere quando ci fu la guerra con i filistei e si presentò davanti a tutti un certo Golia che era alto tre metri e mezzo la maggior parte delle persone avevano paura è vero o no? e alla fine si presentò un giovinetto che nessuno considerava però lui aveva coraggio lui aveva fede nel Signore e infatti gli disse tu vieni davanti a me con il giavellotto, con la spada ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti. la battaglia non è la mia stava dicendo Dante la battaglia è di Dio e io questa sera ti taglierò la testa e darò la tua carne a mangiare gli uccelli del cibo. c'era Saul c'era tanta gente lì. però avevano paura non avevano fede ma Dio era contabile non era con Saulo, ormai Saulo lo aveva messo per strada. Dio era con Davide perché coloro che hanno paura di fallire, coloro che non credono in Dio, non affronteranno mai le battaglie e non le vinceranno, è vero? Ma tu devi stare insieme a persone che credono, che sono disposte ad entrare in una battaglia e a sconfiggere il nemico perché Dio è con loro e sapete, queste persone non solo non fanno le cose, ma addirittura scoraggiano coloro che lo vogliono fare. Ci sono delle persone che non solo ti diranno no, io non voglio venire in chiesa, ma ti diranno pure ma che ci vai a fare in questa chiesa, sempre, tutta Dice, ah tu sei diventato religioso, hai perso la testa, ti hanno fatto il raggio del cervello, è una gravità. Sono persone che non solo non credono, ma ti vogliono pure scoraggiare. Non unitevi insieme a queste persone sapete la stessa cosa successe a Davide Davide era lì per trovare i fratelli aveva portato da mangiare i fratelli e iniziò a fare domande che cosa ha detto il re? che sta succedendo? Chi è questo Golia? che cosa succederà? e il fratello maggiore non Lo incoraggiò: disse che sei venuto a fare qua? toglateli a casa io lo so tu sei orgoglioso? io ho fatto solo una domanda che ce no, tu sei orgoglioso, io ti conosco tu vuoi essere, vuoi fare, vuoi dire e quanta gente invece di incoraggiarti veramente tu hai il coraggio di affrontare Golia? forza no, tu contro Golia, no, tu sei, sei orgoglioso tu pensi di essere ti sei montato la testa pensi che Dio ascolta solo le tue preghiere ah, pensi che solo tu sei nella verità vi è mai capitato? sono i codardi, sono quelli con cui Dio non si unisce e sono quelli con cui neanche noi ci dobbiamo unire sono quelli che non credono se gli dobbiamo parlare di Gesù e gli dobbiamo dire credi a me ma se dobbiamo farcela con queste persone è meglio lasciare stare perché altrimenti perdiamo la guerra io voglio vincere la guerra a me? la guerra o le guerre quindi lascia stare questo codardo, questo così male, il debole, quello che non crede perché Dio vuole fare scacco matto al diavolo. E dice, cioè, sapete che cos'è lo scacco matto? Quanti conoscono il gioco degli scacchi? Ultimamente stavo giocando con mia figlia a scacchi, stavo insegnando, ed è un gioco che a me piace molto, mi ha appassionato da quando ero bambino. La dama non mi piace, ma gli scacchi sono bellissimi. E quando tu giochi a scacchi, ci sta un momento in cui, a volte devi sacrificare qualche pezzo a volte sembra che stai perdendo il nemico sembra quasi che sta ridendo ah sono riuscito ad arrivare al mio obiettivo ti mangia la regina ti mangia la torre ti mangia il pezzo prelibato e senza accorgere che sta facendo il tuo gioco e tu fai scacco matto la stessa cosa ha capito a Mosè sapete Mosè aveva 80 anni non aveva forza Andava con un bastone non aveva armi però non aveva più il, re dei, il signore dei signori e quando uscì da, da, dall'Egitto ad un certo punto si ritrovò davanti al mare ricordate che mi dice comandamento? si trovò davanti al mare quando il re di Egitto venne a sapere che erano davanti al mare disse ah adesso abbiamo fatto perché sono senza armi non possono scappare noi veniamo dal deserto c'è una sola via per entrare ti lasciano al mare adesso li abbiamo sterminati abbiamo vinto non sembrava veramente una situazione da cui non si poteva uscire e quando arrivava il faraone la gente di Vitale, aiuto, aiuto ma loro si erano dimenticati che la guerra non era la loro la guerra era di Dio e Dio fece scacco matto al diavolo come? loro passarono nelle acque e quando passarono gli egiziani le acque? si chiuse adios Olo, ci calcomato, no. Dio fa così, così fece con Gioia Il re pensava di poter vincere, aveva un esercito enorme. Andiamo là li distruggiamo. Alla fine si uccise l'uno con l'altro. C'è scacco matto E Gesù ha fatto preso un grande bottino. Praticamente Dio gli aveva mandato i soldi fino a casa. Cioè, Dio gli aveva mandato un esercito carico di oro perché gli voleva mandare una benedizione e molte volte noi non capiamo quando c'è una situazione che si sta presentando davanti e perché Dio ci sta mandando una benedizione io credo che quando Davide era vecchio gli chiesero qual è stata la tua più grande benedizione della tua vita, del tuo regno io credo che lui avesse detto è stato Golia. perché se non avessi affrontato Golia non sarebbe mai diventato un re quando affronti i problemi e li vinci nel nome di Gesù Amen. quando arriva un attacco una difficoltà una realtà è perché Dio ti vuole benedire Amen. per questo la Bibbia dice che tutto coopera al bene per coloro che amano. la battaglia non è la nostra la battaglia è di Dio Amen. quindi Dio fa scacco matto al piano Esodo 14,13 Mosè disse questo al popolo Mosè disse al popolo non temete, state fermi e vedrete la liberazione dell'Eterno, che egli compirà oggi per voi. poi gli egiziani che oggi vedete non li vedrete, mai più. Mai. E quando Dio fa scamatto al diavolo significa mai più. Dice lo vedi nu, non lo vedrai mai più. Dio vuole combattere per il suo popolo. Dio vuole combattere per loro. lui fa una strada nel deserto sapete, molte volte tu vedi un deserto nella tua vita e dici come farò come riuscirò non c'è strada ma lui è colui che fa una strada nel deserto e Isaia 43 dice così dice l'Eterno che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque potenti che fece uscire carri, cavalli e un esercito potente, ma essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più. Sono annientati come un lucignolo. Quindi tu stai dicendo, io che ho fatto questo, ti sto dicendo questa mattina, non ricordare più le cose passate, non considerare più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete? Sì, aprirò una strada nel deserto e farò scorrere il fiume nella solitudine. Così ci dice il Signore stamattina: Lui aprirà una strada nel deserto per te, Lui combatterà la tua battaglia, Lui sconfiggerà i tuoi nemici. Tu devi fare solo due cose: alzare un altare di adorazione al Signore e allontanarti da coloro che non credono, da coloro che ti vogliono trascinare nelle cose cattive. Questa mattina Dio vuole combattere per te. Sei pronto? Sei pronto a far combattere Dio per te questa mattina? Sei pronto a vedere la mano di Dio che opera? Amen.